Scusate il ritardo, mi sto lasciando prendere la TikTok. Tranquilla, cara, è normalissimo. <coughs> Ci siamo riuniti qui oggi per parlare del comportamento molto preoccupante e osceno dei nostri figli. Mio dio, non potete capire. Io spero che questa cosa non stia succedendo solamente a me. Mio figlio, Marcolino, lo conoscete tutti, no? Sì. allora. Scusate, non riesco Non ti preoccupare, sai, mio figlio. Mi aiuta con le faccende domestiche. Cosa? Come? Ma tipo con la lavatrice? Sì, cioè, neanche i miei gatti, mamma mia. Sapete cosa fa mia figlia invece? Cioè, invece di andare a fare shopping con le anio, sapete che cosa fa? Se ne rimane tutto il giorno chiusa in casa ad ascoltare la musica classica. Ma siamo male, Oh. Sbletoven, Stratoven, vabbè, avete capito. Siamo nel 1400? Ma certo no, che no. no! Non so più che fare. I miei figli escono sempre con gli amici a giocare. Amici? Quali <ride> vuoi? Al massimo? No, Ma? credo che si chiamino amici. Comunque dicevo, una volta gli ho regalato la PS5 per comprarla. Bella E l'hanno rifiutata? Come? rifiutato a per dei libri davvero Dio. mio figlio invece mi vegliva una media bruttissima quanto ha di media non di media no brutto però... come? cosa qua mi dispiace dirvelo però non è finita come no oh no ho scoperto che mia figlia si interessa alla politica Oh, eh. Dio. No. Vuole diventare un avvocato! No, no, no, questo. No, no. no, questo è troppo. Sapete cosa ho trovato in camera di mio video? Questo diario, con sopra eh, scritto. Eh, eh, scritto, Scritto! Oh, oh, oh, oh. Scrivere? Sa scrivere? Sì, sì. sì. al massimo digito. I suoi pittori preferiti. Tipo, pantong, tran-tong. No, no, non leggere, è tanto inutile. Esistono i vocali ho inventati per questo. Comunque... Dato che vi siete confidati tutti, credo sia arrivato il momento. Mio figlio? Marco io ti è non ho cresciuto bene. Ho un profilo Instagram. Marco di l'aria. Tutto nuovo questo... solo... Mio figlio ce l'ha. Ma solo perché l'ho obbligato. Non voleva nemmeno che gli si vedesse la faccia. Quindi l'ho dovuto fare con la foto dei nostri cani. Scusate, è qui presente, per caso, il genitore di Marcolino. Sì, sono io. Marcolino? Mamma, io... io? Marcolino, io ti brucio i libri! No! Sì! No! Sì! Mamma, mamma, io... Tu? Tu che cosa? Ho creato un account Instagram. Bravissima, mo è Scusate mi poteva una cosa nell'occhio oddio sono immobile è un'automatica roba di nuovo aspetta sei viva? oddio ho venduto così <ride> oddio lì Dalia si oddio mi... qualcosa nell'occhio no è, è tipo un formaggio è che una volta c'è la tipo polveri questa la metteva in titoli o qualcosa nello? no, seriamente ha qualcosa nell'occhio? No apa getting too loud no, great d uma